In questo esercizio dobbiamo trovare il quoziente e il resto. Infichiamo la divisione in colonna, siamo attenti che il polinomio, il dividendo, non è ordinato secondo le potenze decrescenti. Quindi dovremmo fare meno a alla terza più a alla seconda più 7a più 2, diviso a alla seconda più 2. Ci chiediamo quante volte a alla seconda sta in meno a alla terza, quindi meno a meno a per a alla seconda fa meno a alla terza meno a per più 2 fa meno 2a si le sottrazioni meno 1 più 1, 0 più a alla seconda meno 0 più a alla seconda più 7 meno meno 2 fa più 9a ci chiediamo quante volte a alla seconda più 2 sta in, in questo polinomio quindi a alla seconda sta in a alla seconda una sola volta più 1. abbiamo il termine di grado 1 quindi abbassiamo anche il più 2, moltiplichiamo, A alla seconda per 1 fa più A alla seconda, 2 per 1 fa 2. Seguiamo le sottrazioni, più 1, meno 1, 0, 9, meno 0, 9, 2, meno 2, 0, E avremo meno A più 1 e il resto 9A.